Cardioxil funziona davvero? Quali sono gli effetti collaterali e perché si parla tanto di Cardioxil sui social network? Salve a tutti, sono Anna, medico da 23 anni e, in tutti questi anni non ho mai visto un numero così elevato di pazienti che raggiungono uno stadio avanzato dei danni causati dall'ipertensione. È triste vedere persone che temono di avere un infarto improvviso e di perdersi i momenti più belli della famiglia di viaggiare con i propri figli e nipoti o addirittura di non avere la possibilità di vederli crescere. Avrete probabilmente sentito parlare di questo farmaco che ha salvato la vita di migliaia di persone in tutto il mondo, proteggendole completamente da infarti e ictus e da altri effetti irreversibili dell'ipertensione. Se siete uno dei circa 400 milioni di europei che soffrono di ipertensione cardiaca, Potrebbe essere la soluzione anche per voi, assumendo Cardioxil la qualità della vostra vita aumenterà incredibilmente e avrete molto più tempo per godervi la vostra famiglia e realizzare tutti i vostri sogni che non siete ancora riusciti a realizzare. Ma fate molta attenzione! La grande richiesta di questo prodotto ha fatto sì che apparissero molti falsi, ma il Cardioxil originale è venduto solo sul sito ufficiale, per aiutarvi. Il produttore ha fornito il link ufficiale con uno sconto del 50% che si trova nella descrizione di questo video. Per acquistarlo cliccate sul link che ho lasciato nella descrizione di questo video. Nel modulo d'ordine fate attenzione e inserite correttamente il vostro nome e numero di telefono, dopodiché un rappresentante dell'azienda vi contatterà per confermare l'ordine e la quantità. Non appena il rappresentante chiama, rispondete rapidamente. Il numero di persone che chiedono Cardioxil è molto alto e si rischia di perdere il prodotto se non si risponde. La consegna richiede fino a 7 giorni e arriva in una confezione discreta. Confermate l'ordine e ricordate che pagherete il prodotto dopo averlo avuto tra le mani, senza dover ricorrere a una richiesta medica per il prodotto perché la composizione è naturale e non presenta controindicazioni. Per mantenere la qualità del prodotto Vengono prodotte solo 1500 unità all'anno.